Ciao Cara, ti okay. lascio subito la parola, così restiamo in questo quarto d'ora di ritardo che ci siamo prese. Benissimo, cerco di, di stringere, anzi faccio partire subito il timer, così eh, cerco di rimanere nei tempi. Allora intanto, ciao a, tutti, ciao a tutti, sono molto felice di essere qui e vi leggo nella chattina che ho lasciato qua di fianco per, per leggere i vostri commenti, per leggere l'inizio e vi inviso. Assicurati di costruire la cosa giusta prima di costruirla per bene. A dirlo non sono io, ma è Alberto Savoia. Alberto Savoia lo dice nel suo libro, anzi nel suo prototipo libro Prototype It. Sempre nel suo libro Alberto Savoia dice che ci sono tre modi per fallire. Non fare nulla in stile opossum, avanti tutta oppure provare. Se i primi due difficilmente portano a dei risultati, con la terza via forse qualcosa possiamo trovare di utile. È probabile che, eh, che vogliamo fare sia la cosa giusta. Però l'unico modo che abbiamo per eh, capire se funziona è farla. Farla però non solamente nella nostra testa, ma nel mondo reale. Quindi metterla in, in scena, no? Direi sempre più spesso. Avere dei metodi, delle metodologie, dei percorsi preconfezionati eh, può sembrare la cosa più ovvia e più semplice da fare, per non sbagliare. Eppure non è sempre così. Tutto si schiava la pandemia, c'è un lockdown e tutto quello che hai sempre fatto non funziona più. Quindi non basta spostare online quello che prima abbiamo sempre fatto in presenza. Insomma, ce lo siamo detti tutti e, e abbiamo anche imparato. Serve riprogettare, serve ripensare, serve cambiare. La parola cambiamento è, è una delle parole più, più gettonate no? in, questo, in questo evento, l'abbiamo detto in tanti. Il cambiamento eh, è l'unica costante della nostra vita, dicevo tempo fa, e, ed è anche il modo in cui possiamo eh, decidere di eh, voler provare a, a, a cambiare le cose, raccogliendo la sfida. E accettando, eh, di imparare strada facendo. Eh, io oggi parlo come, come Kanji perché siamo. Sono, una, vi parlo di come abbiamo. Io e Chiara abbiamo riprogettato un servizio strutturato e molto complesso, che mette insieme appunto le nostre due, due anime. Ci siamo dati una sfida. Nel momento in cui non potevamo più incontrare i nostri clienti in presenza, ci siamo fatti una domanda, una domanda generativa, no? come ci insegna il design. Come possiamo trasformare un servizio complesso e strutturato, fatto al 90%, al 90 in, uh, in presenza, in un percorso lavorativo, che però sia utile, se utile per i nostri clienti? Ma facciamo un passo indietro e diamo un po' di contesto. Se prima appunto i nostri incontri eh, con, con i clienti online erano eh, l'eccezione e, e non la prassi, ora invece sono mh, la normalità in mezzo a mille altri. Il fatto è che riguarda noi, noi kanji e noi freelance in generale, ma riguarda anche i nostri clienti. Anche loro sono spesso e, e quasi sempre online. E dobbiamo tener conto di questo fattore, perché ne ha parlato Fabiana prima, il famoso carico cognitivo non è semplicemente nostro, è solo nostro, ma è anche dei nostri clienti. Quindi la fatica è sicuramente nostra che dobbiamo um, facilitare e moderare un, uh, un lavoro, un laboratorio con i, loro, con i nostri clienti, ma è anche loro che si trovano a dover essere al di là di uno schermo, in questa dimensione che è bidimensionale, non più tridimensionale, dove manca qualcosa. E come possiamo fare? Per, eh, fare, in modo che i nostri, per fare in modo che i nostri clienti possano vivere e sperimentare un servizio per cui hanno pagato e ottenere un risultato che loro si aspettano. Allora, c'è cioè da dire che noi lo faceranno tutto in presenza, anche prima della pandemia c'era qualcosa che eh, lasciavamo per l'online, soprattutto con i clienti più, più distanti geograficamente. Però eh, diciamo che per le situazioni un po' più complesse, dove eh, parliamo di strategia, quindi do del dover sciogliere nodi e del dover aprire e smontare un problema, avevamo bisogno di essere in Quando questo è stato più ci siamo chieste come poter fare. Abbiamo riprogettato un, un servizio grosso e complesso che nella realtà della, della presenza ehm, svolgevamo in 4 sei incontri dal vivo, con qualche momento in asincrono, via mail o su Google Drive. insomma. Eh, spostare tutto eh, online ci ha fatto riflettere sul fatto che già nel preventivo Avremmo dovuto dire ai nostri clienti il percorso che avremmo fatto senza mettere un limite al numero di incontri e alla, insomma, al tempo che ci avremmo dedicato. È stato un investimento, ma è, stato anche, eh, è stata anche una scommessa, sì, ma è stato anche un investimento, una scelta, perché solo facendo potevamo capire quello che serviva a noi e quello che serviva uh, ai nostri clienti, ma perché potesse essere utile, perché potessero ottenere dei risultati. Portare online ciò che di solito abbiamo sempre fatto in presenza appunto, è stata una grossa scommessa. Eh, non importa la pandemia, non importa la fatica nostra, il cliente paga per quel servizio e deve ottenere qualcosa di significativo. Risolvere e affrontare la complessità non spetta loro spetta a noi, è nostra responsabilità. Devo dire che con la formazione invece è stato molto più semplice. L'ho raccontato anche molto bene Luisa Carrada in, nel, nel suo ultimo articolo, di cui Giorgio Trono ha, ha condiviso, e raccontato e ha raccolto diversi commenti nel, nel gruppo del freelance camp. Se non l'avete visto, insomma, vi invito ad andare a leggere, sono degli eventi molto interessanti. E, che cosa abbiamo fatto? abbiamo eh, rinunciato a un guadagno e trasformato tutto in un prototipo. I prototipi eh, servono a fallire, lo ha detto Maria Cristina Lavazzi in suo articolo, lo ripete Alberto Savoia nel suo libro. E, ma perché servono a fallire? Perché servono a imparare meglio. Servono a imparare meglio a capire quello che non ha funzionato, quello che può essere in discussione. Ehm, lasciando aperto lasciando aperta la possibilità di cambiare nel mentre. Questo cosa ha significato? Mh, nel, nel, nostro, nel nostro caso, che è un chiaro io, eh, abbiamo fatto una, una scelta abbastanza classica. abbiamo, abbiamo scelto di non guadagnare, quindi abbiamo investito nelle nostre ore. Come? Eh, abbiamo, Chiesto ai nostri clienti la stessa cifra, eh, anche se appunto con incontri, con incontri maggiori, ma la stessa cifra che avremmo chiesto con degli incontri in presenza, quindi per un servizio molto più ridotto in termini di tempo. Um, e abbiamo scelto di investire nella nostra presenza, tutte e due. All'inizio diceva sì una parte la fa Tatiana e poi ci, eh, ci, ci ragguagliamo, insomma, nel, nel mentre, eh, in questo caso abbiamo fatto una scelta di eh, sperimentarci tutte e due in presenza per poter capire se eh, effettivamente questo poteva giovare. In termini di ore no, perché ha implicato il doppio delle ore di tutte e due, quindi due persone eh, eh, insomma, eh, ferme per delle ore con, con il lavoro. Eh, però questo ci ha fatto capire che eh, registrando per esempio gli interventi, eh, le sessioni di lavoro con i nostri clienti, potremmo scegliere nel futuro di eh, non essere presenti tutti e due, ma l'altra può essere aggiornata riguardandosi magari la registrazione, non tutta, ma i punti focali che possono servirle per poi portare avanti la sua parte di lavoro. Perché comunque sono, eh, alcune parti si sovrappongono e una porta all'altra. Um, quindi abbiamo testato il prototipo dal punto di vista qualitativo, misurare quanto ci costa, e non solamente le ore di front, quindi nel lavoro effettivo con il cliente, ma anche tutto le, le, il lavoro di back, il confronto tra di noi, il, il capire il passaggio successivo, perché appunto non abbiamo un metodo preconfezionato per scelta, perché se sappiamo benissimo eh, da dove partiamo e il punto di arrivo dobbiamo lavorare in mezzo tenendo sempre ben chiara la, la direzione, quindi il nostro obiettivo, ma facendo eh, ma, ehm, lavorando strada facendo. Perché eh, ci sono dei blocchi? esattamente come vengono in presenza ci sono dei momenti in cui va semplificata una parte si deve tornare indietro per riprogettare un altro pezzettino rifare un pezzettino testare e riconvogliare sono passati dieci minuti eh, il risultato è comunque che ci è costato il doppio quindi non ci abbiamo guadagnato nulla, anzi addirittura ci abbiamo perso, ma eh, questo perdere ci ha permesso di imparare, di capire come possiamo migliorare eh, nelle prossime volte, perché ovviamente non guadagnare, eh, non, è, insomma, non facciamo attività di volontariato, no? dobbiamo mangiarci con, eh, con il nostro lavoro. Quindi dobbiamo capire come, eh, punto, fermo restando che il, il, il risultato del nostro cliente deve essere assolutamente dato, dobbiamo... Ehm, Sperimentarci e migliorare noi. Alcune cose ve l'ho già dette. Eh, ecco, le, la questione del darsi il prezzo, dare il prezzo al servizio, stiamo pensando e, e, e ragionando e proto, prototipando l'idea di eh, fare due forme di servizi, una solamente online e una invece mezzo online e mezzo in presenza, quando si può, per poter anche, insomma, mh, appunto guadagnarci, perché, insomma, appunto non viviamo di, di sola, di, di, di gloria. Eh, ma questo perché ehm, io quello che, che, che vorrei farvi passare, quello che Chiara e io vogliamo farvi passare è che ehm, non dobbiamo pensare a dare il prezzo al nostro valore, e togliere valore al nostro lavoro perché non, non ci stiamo guadagnando, eh, ma trasformare tutto il percorso anche di pricing, quindi darsi un valore, attraverso il prototyping e lo smettere di prototipare il nostro lavoro e, il, e tutto il nostro processo, perché eh, il prototipo serve per non fallire dopo, perché fallendo prima, in un pezzettino piccolo, possiamo, possiamo eh, evitare il fallimento futuro. Grazie. Grazie Tatiana. Eh, mi, mi fa piacere, piacere che si stia parlando di prototipare perché rientra nel discorso che facevamo anche stamattina, dobbiamo pensare il futuro, dobbiamo costruire esatto. il futuro. Ti ringrazio di nuovo. Grazie mille a oh, voi, vado Vabbè, a vedermi le domande se ci sono.